Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Macci e questo è un nuovo capitolo diciamo eh, di Tuning 2.0 oggi andremo a modificare la nuova sportiva che è stata rilasciata in San Andreas Super Auto per il valore di 500.000 ragazzi, costa 500.000 questa auto che boh, ma allora è la Benefactor Uh, diciamo che come sportiva secondo me non è un granché però a mio avviso uh, a mio avviso insomma non è un granché magari a voi può piacere uh, la vedo sproporzionata comunque la benefactor Strader ragazzi della categoria sportive quindi andiamo a vedere subito che cosa si può modificare in questa auto. Quanto è modificabile? Devo dire, ragazzi, che non è neanche male, se non fosse per queste cazzo di ruote, perché secondo me le ruote sono quelle che comunque rovinano un po' il tutto. Diciamo sta sospensione così alta, perché alla fine, alla fine, ragazzi, non è manco poi così malaccio come auto. perché esteticamente è pure carina però secondo me come ho già detto le sospensioni comunque le ruote rovinano ammazza quanto è brutta questa presa d'aria le sospensioni rovinano il tutto quindi eh, vediamo un po' un attimino come possiamo migliorarla e vediamo che cosa possiamo fare Ragazzi sono le modifiche classiche che comunque si fanno su un'auto allo Santos Custom Quindi non vi aspettate chissà quanti miglioramenti diciamo Quante modifiche Io metto un nero crew ragazzi che è bello lucido con un perlescente rosso per rimanere in tema natalizio quindi rosso rosso tutto rosso ok il nero non è natalizio però sti cazzi insomma dai quindi andiamo avanti ragazzi andiamo avanti che, che dire ragazzi cioè eh, io non lo so se avete soldi da spendere spendeteli magari la volete provare oppure andate direttamente nel creatore come dico sempre e provatela nel creatore ovviamente non è modificata però comunque potete provarla se vi gusta la comprate se non vi piace non la comprate anche se già so che molti di voi non compreranno mai questo tipo di auto perché il concetto sportiva diciamo non è un... questo eh, quindi suppongo che molti di voi non la compreranno però non si sa mai comunque sia sì, 500 500.000 rapporto prezzo estetico è zero cioè me compro un'azzo intorno è più bella di questa per capirsi è pure comunque una super un'azzo intorno per quanto riguarda insomma sportive ce n'è di migliori più veloci eh, questa qui è giusto un'auto per sfizio ragazzi non è che è un'auto per correre da corsa ad andare a correre, cazzi e mazzi insomma è un'auto sfiziosa se la volete comprare ma niente di più, niente di più, niente di meno quindi eh, a voi la scelta di comprarla o meno io l'ho comprata giusto per fare un video anche perché mi incuriosiva però diciamo che la curiosità me la sono tolta e mi sono tolto pure questi 500.000 per levarmi la curiosità più le modifiche ragazzi perché ci ho messo pure i soldi delle modifiche e quindi nulla comunque sia ragazzi questa è l'auto questa è la nuova sportiva che è stata rilasciata godetevi tutto quanto il video vedete il resto del video un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.